Se perdo un round o se i nemici nescono la bomba, il video finisce. Fortnite cerca e distruggi. Ok ragazzi, quindi oggi stiamo provando la modalità cerca e distruggi per tentare la sfida che è praticamente... I nemici piazzano la bomba, il video finisce. Però, vabbè, comunque lasciamo stare. Uh, vediamo un attimo come va questa sfida, ragazzi. Non so ancora bene come chiamarla, però volevo giocare cerca e distrugge e fare una sfida a riguardo. Quindi vediamo come ce la capiamo. Stanno già lanciando granate, attenzione. Eh. Allora, dovrebbero stare praticamente nella zona lì sopra. Anche se un tizio di questi credo che sia avanzato. E infatti... Vabbè, mi ha proprio notato. Questo mi ha rubato pure la kill. Bella. Ah, cavolo, cavolo, da dietro. Ah, è doppio, eh? Sì, sì, vi piace sta cosa. Magari prendo. Esatto. Non so cosa che potrebbe interessarmi. L'ho mandata male? No, l'ho mandata proprio bene, mi sa. So. Vabbè, comunque è andato pure questo, ragazzi. A posto. Va bene, non ce la stiamo cavando malacci. Ho visto, ragazzi, stiamo da da spacco. Che non per qualcosa, però. Raga, va veramente, veramente bene In realtà è una modalità molto semplice che funziona molto Alla Call of Duty i nemici hanno veramente piazzato una bomba Ah, ma noi siamo gli attaccanti, siamo gli attaccanti Quindi, ragazzi, io devo stare attento Perché comunque il mio obiettivo principale è quello di non far piazzare bombe ai nemici E poi uh, di attaccare come si deve per vincere il round Quindi devo stare molto attento Vabbè, comunque è andata, a posto 3, 2, 1 Beh, round vinto, ci siamo A posto, guys Ok, abbiamo un po' più di roba Io... In realtà, mh, sarei tentato di prendere. Vediamo un po', ragazzi. Questo. Sì, credo che sia il più conveniente tra tutti. Qua tutte le armi cariche è a posto. Ok, mh, ci tocca solo andare, ragazzi. Mh, io preferisco comunque scontri a corto raggio. Nonostante in realtà quella che mi manchi ora sia un'arma a distanza. Ma non fa niente, ragazzi. Ce la giocheremo con la pistola, shall. Vabbè, c'è la gente pegata, che fa Ma cos. Cos. Ah, la bomba è stata piazzata sempre da noi. Io mi imbroglio sempre, ragazzi. Quando vedo questa scritta vado nel panico. Vabbè, comunque. Vabbè, ragazzi, è fatta. Cioè, sono rimasti in due. Ma chi? chi è rimasto in due per speed? Uh, uh, dammi subito questo scar, è mio. Fra, fra, non scherziamo, dammi lo scar. Posto, ragazzi. Dopo ci teniamo pure in questo scar. Beh, praticamente è vinto il round. Ragazzi, li abbiamo veramente distrutti. GG. Ok. <ride> Cavolo, c'è andata benissimo Gigi. Vabbè ragazzi, uh, credo di essere Pressoché indistruttibile Cioè, non, non credo che qualcuno Possa eliminarmi, cambio giusto quest'arma Perché preferisco questo SMG Però poi ragazzi, ci cioè, siamo messi veramente benissimo A parte che mi si è buggata l'arma Non mi cambia le armi ragazzi, non mi fa sparare Ah ok, mamma mia che panico però, secondo detto, non mi fa sparare. Allora, dobbiamo ancora pianzare le... noi. Quindi, direi che possiamo andare qui. Vediamo se riesco a sgamare qualcuno. Mm, attenzione, attenzione, gente un po' incazzatela dall'altro lato. Eh sì, ragazzi, sono andati. <coughs> per la maggior parte mi sa subì tutti quanti. Quindi, magari cerco un attimo di flankarli. Perché la maggior parte starà lì. Anche se io sento un po' di casino in generale, essere sincero. Ok, un altro. Attenzione, ragazzi, non era solo. Okay. Ce l'abbiamo ragazzi. Ma noi abbiamo un vantaggio tattico. Credo a questo punto veramente enorme. Proprio a livello di, uh, di armamento. Oh, stai calma. Frante, cazzo, è tutto, tutto stressato. Sto tipo bomba. Abbia stata piazzata, a posto. Ce l'abbiamo. E eh, raga, posta sto tipo FK. Vabbè, ok, fatto. GG. Quante eliminazioni sto, ragazzi? Tre, terzo round vinto. otto eliminazioni ragazzi. Possiamo farci l'ultimo round. Se siamo bravi a difendere. Possiamo fare veramente cose carine Qua ragazzi un momento un po' critico Perché non posso giocare da solo Devo sperare che gli alleati difendano bene L'altro spot che io non difenderò Sarà un po' difficile ragazzi Speriamo, speriamo Allora aspettate Questo me lo metto di così No, volevo metterlo di così E metto di così Io cerco un po' di dividermi ragazzi Mi metto nella zona abbastanza centrale In, da, in modo da sperare che gli alleati facciano il resto Un andato Devo costruirmi in testa Spero di no Ok Ho utilizzato tutte le mie sì, Stanno sul nostro piano Cioè stanno per un paio Il mio amico ha bisogno di una mano Ok stranamente no Spero che non stiano piazzando bombe Ragazzi facciamo in fretta Non fermiamoci Ah il mio amico è stato eliminato Cavolo fra Dai dai dai dai Bella bella bella bella bella, bella. Ok L'altra pistola pronta Ragazzi devo subito tornare In quelle zone Perché voglio vedere se qualcuno Sta piazzando Dai dai Oh ragazzi, ma ce la fate Oh perché la gente non li elimina? Ok, ragazzi, torniamo subito. Subito, subito dato che non c'è nessuno. Panico. Ah, so che sei qui. No, non è qui. Ok. Eh, ragazzi, è lui. È lui. Lo sento. Lo sento. Lo sento. Proprio qui. È eh, qui. No. Eh, beh, ragazzi. Allora. Ah, è quella K giusto. Ora ce la andiamo a eliminare, raga. No, scherzavo. Volevo, raga. Prima partita vinta Vediamo la prossima 11 eliminazioni raga Panico Ragazzi intanto tra una partita e l'altra Vi ricordo sempre di inserire all'interno dello shop Sempre solo il codice creatore Fortu Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi Io ho cambiato mappa Vediamo qui come ce la caviamo Io la vedo un po' particolare raga In realtà sta mappa Forse un po' più difficilotta da... da fare sapete Non so raga Forse un po' più difficilotta effettivamente Vediamo Uh, non so notiamo ah, anche addirittura. Noi dobbiamo piazzare per ora fortunatamente. Importante, ragazzi, sì. Mm, dobbiamo piazzare. Uh, quando piazziamo è più facile in realtà gestirci il round. Quindi, ok, ci sto. Posso passare anche per sotto, sì. Mm. Ragazzi, però dobbiamo stare molto attenti qua. C'è gente, ragazzi, c'è, ok, uno fuori. Ah, cavolo, stava aperto sotto, non mi ero accorto. Ragazzi mi sono sparato i nemici Non è a caso Cavolo Vi farlo arrivare qua Cavolo è andato sulle scale Dovrei piazzare ora Ragazzi vado a piazzare dai È il momento adatto secondo me Dai Vediamo Dai Dai Tengo uno sotto Ok Andata Oh oh oh Chiuditi Mamma mia panico Ok ragazzi 35 secondi a partire da ora Ce la posso fare Ci sono altre tre persone E noi siamo in tre Ragazzi non è ancora così facile Anzi un mio amico è stato appena eliminato Ok Non è così facile come posso pensare Non è decisamente vinta ragazzi Non è decisamente vinta Oh cavolo Oh panico panico Ok questo era scarso Mamma mia ragazzi Dai Dai Dai dai. Manca l'ultimo tipo Quello è forte però Fatta Mamma mia Mamma mia Ok abbiamo vinto Mi sono fatto tra l'altro Saltare in aria da solo Ma abbiamo vinto Mamma mia ragazzi Ok round 3 Stranamente, però Non ha fatto vedere La feed Vabbè shallow. 400 punti ho fatto Cavolo raga Aspettate mo Posso fare una cosa bellissima Allora aspettate Che mi voglio via E questo ragazzi Non fa niente mi tengo Dobbiamo sempre piazzare va bene va bene Ho voluto prendermi questo ragazzi Mi sarei potuto prendere in realtà anche qualcosa di più figo Tipo lo scar silenziato Oppure la mitraglietta oro Che forse era la cosa più versatile E forse anche la migliore Però non fa niente giochiamo così Non mi sono preso lo scudo cavolo Non ce l'aspettavo eh, Ok no ragazzi è vinta Decisamente vinta GG Fatta ragazzi, mamma mia. Wow, secondo round vinto. Allora, io, però, vorrei un'altra arma. Quindi, esatto. Ora, ragazzi, posso farlo. Mi compro proprio una di queste, permettetemi. E mi copro anche qui con lo shield. Ok, ragazzi, siamo messi molto bene così. <ride> Dopo, magari prendo un po' di materiali in più perché in questa mappa più possono servire. Andiamo. Forse la mitraglietta non è stata una grande idea, sarebbe stato meglio lo scaro. Vabbè comunque Shalla. Sopra ci sta un bel po' di gente, ragazzi. Senza anche fucilio a pompa. Dai rip Non lo vedo neanche, ragazzi, sto tipo. Sta fuggendo. Vabbè. Ah, cavolo hanno piazzato su A. Ragazzi, quando piazzano non è una cosa buona. Cioè, buona sì, però dobbiamo subito andare lì perché non possiamo fare in modo che venga disattivata la bomba. Oh, è un tizio quello? No, ok, è stato eliminato. Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Stiamo su A, ok. Vabbè, sta un po' di gente su cioè, A, a posto. Ah, quello è fastidioso, però, là sopra. Guardate come se la campera quel tipo. Vabbè, ragazzi, stiamo attenti. Ok quel tizio là sopra, ancora niente Ok, è riapparso, sta, no, non è lui Cioè, stanno due tipi Vabbè, comunque, 3, 2, 1 Ciao, bro, andata e Anche questo round vinto Vabbè, mi ha eliminato, sì, sei figo, ma tanto abbiamo vinto Vabbè, raga Easy, easy proprio Fatevi vedere Questo qui è uno, oh, uh, scappato No, non proprio Non credo che gli sia andata bene questo Facetto di scappare, vabbè Vediamo, dovrebbe stare il compagnello sopra. Che ho sentito che qui stanno a sparare. Forse. Boh, vediamo. Ah, guarda adesso, simpaticone. Ma è eliminato, raga. Ma è eliminato, ma è eliminato, ma ha eliminato. Uh, non è vero, Fortune Gamer Spacca. Bella, raga. Vinta anche questa partita, mi sa. Eh sì, GG. Quanti kill ho fatto? 9. Ci sta. Ok, ragazzi, questa è l'ultima partita che ci facciamo. Perché sono troppo forte, ragazzi. Se continuassi, andrei ad oltranza. Allora, lasciamo stare, ragazzi. Passiamo un attimo qui. Allora. È un po' più difficile, perché dobbiamo... siamo difensori, quindi la possibilità di perdere è più alta Perché la mia sfida e il video finivano, ragazzi, semplicemente se i nemici piazzavano la bomba, capito? Non c'era bisogno che effettivamente la facessero detonare, capito? Quindi è un po' più particolare L'unica cosa che devo sperare è che i miei compagni da soli riescano, insomma, a difendere Per esempio, già sto tipo, mo, se non ci stavo io, non sarebbe riuscito a difendere eh, per esempio, io già sono morto ora, raga. Ok, mamma mia. Cavolo, un altro nemico dietro. Fortunatamente non so giocare. Dai, dai, dai, dai, Cavolo, ragazzi. No, no, boom, ma è stata piazzata, no! no